Le informazioni eh, che abbiamo scelto di, di, di mettere in campo sono delle informazioni su base foto, inizialmente. Quindi se incontro ad esempio una barriera in strada, se voglio segnalarla a tutta la community, fare in modo che le altre persone non vedano questa barriera, ecco che posso fare una foto, inserire un tag e, di, e definire quindi il tipo di, di ostacolo che ho incontrato. Questa barriera viene subito geolocalizzata sul luogo in cui viene fatta la foto e a tutti disponibili diciamo, da vedere eh, sulla mappa e soprattutto anche consultabile. Ci sono differenti tipologie di barriere che possono essere segnalate: sono barriere fisse temporanee, fisse come gradini, eh, mh, eh, discese troppo ripide piuttosto che terreni sconnessi, scale e via dicendo. Quindi sono di base delle barriere architettoniche. sono anche delle barriere temporanee. Che abbiamo voluto inserire che sono anche i cantieri e i parcheggi abusivi che si declinano in vetture in mala sosta, quindi parcheggiate in mala sosta, quindi parcheggiate in un posto in cui non devono stare, in stallo riservato, oppure parcheggiate su delle strisce pedonali. E attualmente, un altro problema grosso che lo stiamo incontrando qui a Torino, dove siamo basati noi, sono eh, i, veicoli, i veicoli in sharing che vengono lasciati sui marciapiedi e che ostacolano il passaggio. Chiaro è che queste barriere sono appunto temporanee e non rimangono fisse sull'applicazione, sull quindi non rimangono fisse segnalate, ma c'è una temporizzazione che poi le va a togliere. Ma questo è anche un modo diciamo, per segnalare differenti tipologie di ostacoli che possono comunque essere un, un grave ostacolo al raggiungimento della destinazione. Um, poi abbiamo anche le segnalazioni invece, le mappature del, dei locali e queste mappature vengono sempre tramite foto. Quindi è possibile fare su ogni locale la foto dell'entrata, la foto dell'interno e la foto del bagno. Questo è stato diciamo, pensato per mh, non dare un'etichetta ai locali e non dire che un locale è accessibile o un personaggio accessibile, perché si vuole fare in modo che ehm, si dia l'informazione principale per spostare la palla della scelta all'utente. Quindi che non sia l'applicazione stessa che dica questo è accessibile o questo non è accessibile, perché abbiamo visto che l'accessibilità in realtà è un discorso così ampio che è difficile da imbrigliare. E di conseguenza quello che abbiamo pensato è, non possiamo dire che un luogo sia accessibile, perché non sappiamo se psicologico o per diciamo, difficoltà fisica una persona possa non possa decidere di entrare in quel luogo. Ma ti posso dire, questo luogo è fatto così e tu deciderai se è un luogo che fa per te. Questa diciamo, è la parte indicata appunto open social, perché abbiamo, abbiamo visto che ci sono tante relazioni in realtà, ci sono tante veramente relazioni che vengono spese, ma in piccoli gruppi. Tanta conoscenza racchiusa in piccoli gruppi di persone che si, che si parlano solo tra di loro. L'idea è stata subito quasi automatica e dire, ok, facciamo in modo che queste informazioni siano a disposizione di tutti, facciamo in modo che se qualcuno detiene una conoscenza su un determinato territorio, possa essere condiviso con qualcuno che in quel territorio ci arriva. E quindi ecco che abbiamo pensato di creare una parte social interna in cui è possibile una comunicazione tra, eh, tra, diciamo, tra persone che eh, conoscono determinato territorio che vivono una, una problematica simile e che ci sia questo scambio. In social c'è una parte dedicata ai post, i post classici, e una, part, è una parte dedicata ehm, alle domande. Questa parte qua è una parte molto importante specialmente per chi ehm, magari arriva su un, diciamo, su, un, su un nuovo territorio, su un posto che non conosce e vuole chiedere alla community del posto, eh, per esempio dove andare a, a mangiare qualcosa, a bere un caffè, ma possono essere anche domande differenti, per esempio consigli sull'acquisto di un accessorio per, per la carrozzina, quindi ci possono essere topic differenti. Quello che è importante è che sono domande che sono molto importanti, che eh, qualcuno sta cercando una risposta in quelle domande e, ci sono altre persone che si mettono a disposizione per aiutarlo. Quindi si vuole creare questa, questo senso di community um, calda in cui le persone si aiutano a vicenda. La parte navigator, perché um, quello che si vuole fare è fare in modo di mettere a sistema questi dati, specialmente i dati in strada, e fare in modo che le persone si possano spostare a piedi sui mezzi pubblici o mezzi privati. A Torino stiamo conducendo diciamo, la, maggior, la maggior parte diciamo, dell'effort diciamo, principale su Torino Sottolineo abbiamo visto che ci sono dei, dei, per esempio, sui parcheggi riservati alle persone con disabilità. Quindi, altro passo importante col navigatore è riuscire a collegare il punto di partenza A al punto di arrivo B, facendo anche, mettendo a sistema anche il parcheggio. Per cui, se mi sposto in macchina, anziché girare, quindi capire dove posso andare a parcheggiare, so già dove devo andare, e quindi il navigatore mi porta esattamente lì per poi spostarmi al punto di destinazione. Quindi, questo diciamo, è l'informazione dell'applicazione che, che stiamo testando come poter appunto dicevamo segnalare un luogo accessibile piuttosto che come diceva Paolo un un ostacolo temporaneo piuttosto che un ostacolo non sì, temporaneo. Appunto, Paolo, eh, tutto questo avviene tramite le foto, che è il mezzo, diciamo, più eh, immediato perché uno possa vedere la, la situazione eh, reale, insomma, com'è la situazione in quel momento. Certo. E Io che, appunto... Eh, come dire, sono molto attiva in, in questa battaglia, chiamiamola così. E, o, io mi sto ovviamente occupando de, della parte degli esterni, anche per la situazione Covid e tutto quanto. E, personalmente devo dirti che eh, per quanto io sia nata eh, appunto con una disabilità, quindi sia già impostata da sempre sul vedere questo accessibile, questo no. Fare questo uh, lavoro, diciamo, l'impegno che mi sono presa mi ha fatto rendere ancora di più conto di quanta inaccessibilità ci sia, perché uh, uh, noi che uh, facciamo appunto questo lavoro cerchiamo di avere comunque una visione più ampia, non vedere le cose dal punto di vista della mia disabilità. Cioè io quando eh, metto accessibile da 1 a 5 per dire, cerco di pensare eh, ma un altro che ha un'altra patologia X come com può essere per lui? Per me magari è accessibile eh, al, al 100%, per lui no. Quindi... Cioè bisogna entrare anche in un'ottica di non pensare solo al proprio piccolo, no? nel senso io me la vivo molto in questo modo, non, non vederla solo dal punto di vista della mia condizione. Mm -hmm. per sì, diciamo che eh, il contributo... Dire... Come scusa... Ecco, il contributo che sta portando appunto Maria eh, è, è molto grande per quello, nel senso che ci sta aiutando molto a... Um... A popolare la mappa, per cui sì, la segnalazione come dicevi, come chiedevi tu, è proprio basata su foto, quindi sì. dico, meccanicamente nello specifico significa una volta trovati, una volta trovati, trovati davanti sì. all'ostacolo, si apre l'applicazione di WeGlad, si scatta una foto e in quel momento è possibile subito inserirla perché viene inserito. Una volta scattata la foto decido che tipo di ostacolo è dalla lista e una volta che clicco sul tipologia di ostacolo viene direttamente pubblicata sulla mappa quindi viene subito segnalata. Quindi il lavoro che stiamo facendo adesso, in questo momento, con Maria e con tutto il gruppo di test, è popolare la mappa ed inserire i dati che servono poi all'integrazione del navigatore. Quindi segnal segnalare i luoghi accessibili, che in realtà, mi correggo, non vogliamo segnalare i luoghi accessibili, anche i luoghi non accessibili vogliamo segnalarli. Perché questo è anche importante, l'informazione sul, diciamo, sul contesto, se io so eh, che un luogo non è accessibile, è un luogo che io so già per certo che posso escludere, dal, cioè che non è accessibile per me, so già per certo che posso escluderlo dalla, dalla mia cerchia di luoghi da andare a visitare. Oppure se so che il luogo non è accessibile, ma so che c'è un gradino, ad esempio, so che se sono accompagnato da una persona, da un mio amico, io comunque ho l'obiettivo di entrare in quel, in quel locale, posso farlo se ho un determinato tipo di aiuto. Per ora quello che appunto vuole fare Wigled è Dare coscienza del, del contesto in cui si muovono le persone per fare in modo che loro possano prendere una scelta. Attualmente quello che succede è che sulla maggior parte delle applicazioni si dica accessibile in sede rotelle, però da quel punto di vista non sta dando una vera informazione, nel senso che in che senso c'è rotelle? C'è un gradino, non c'è un gradino, c'è una porta automatica. Ecco, tutte queste informazioni invece vengono inserite nell'applicazione e in questo modo è possibile prendere una scelta. Oltretutto, la raccolta di dati, ecco, l'applicazione non vuole essere eh, un ambiente ghettizzante, cioè non è stata fatta un'applicazione solo ed esclusivamente per persone con disabilità, ma è aperta, quindi è open anche a tutte le persone che vogliono dare un contributo. Ecco, e quindi, per esempio, nella, nella segnalazione e anche per la tipologia di informazioni che diamo, che è tramite foto, possiamo coinvolgere, per esempio, volontari, caregiver, ma anche persone che non sono in carrozzina, ma sono molto sensibilizzate sul tema. Ce ne sono tantissime in giro. Per cui, se ci fosse, per ogni persona, fossero anche due segnalazioni a settimana, ma si riescono a coinvolgere tante persone, ecco che si dà un contributo molto grande. Assolutamente. Quindi l'obiettivo sì. è questo.